mi hanno confermato che la curva epidemiologica inizia a segnalare un declino, una, una stabilizzazione. Diminuiscono proporzionalmente il numero dei contagiati. Possiamo ritenerci fiduciosi che continuando così riusciremo a superare la fase più acuta. Però attenzione, non possiamo allentare la soglia di attenzione. Non possiamo passare da un lockdown a una liberalizzazione delle attività produttive. Dobbiamo arrivarci per via graduale. Quando Probabilmente, se ovviamente gli scienziati e gli esperti ci conforteranno con i loro suggerimenti, potremo iniziare ad allentare qualche prima misura già verso la fine di questo mese. Do you regret being too slow to have implemented a full lockdown. Despite the fact that politicians in Lombardy, Chinese officials were advising it, your critics would say you didn't listen to them. Guardi, la perfezione non è di questo mondo. E io non sono così arrogante da pensare che il governo italiano è stato perfetto. Però ritornando indietro rifarei quel che abbiamo fatto, quel che ho deciso e che ho fatto e le spiego anche perché. Noi non siamo un modello anche ordinamentale completamente diverso istituzionale completamente diverso da quello cinese da noi limitare ad esempio libertà costituzionali è stato un passaggio fondamentale un passaggio che abbiamo dovuto ponderare e valutare molto attentamente se avessi proposto un lockdown o la restrizione delle libertà costituzionali all'inizio quando avevo i primi focolai mi avrebbero probabilmente preso per pazzo. Ma on the 25th of February, you said Italy is a safe country, maybe safer than others. Your foreign minister, three days later, said misleading information was doing more harm than the virus itself. Do you regret using language that some would say underestimated the severity of this crisis? Non troverà mai una mia dichiarazione che dimostra di aver sottostimato questa emergenza. Il fatto poi che sia scoppiato un focolaio interno e l'abbiamo scoperto, ovviamente non ci può essere imputato. L'Italia ha sempre adottato misure di grande efficienza, sempre tempestive. Italy is at the moment performing roughly double the number of daily tests than the United Kingdom. What advice would you give Britain at the moment about testing? Innanzitutto permettetemi di salutare, mandare un saluto all'amico Boris Johnson e di dirgli don't give up Boris. Sicuramente fare i test significa avere una situazione, cercare di avere questa situazione sotto controllo. Evitare di fare test significa affrontare un po' questa situazione al buio. The latest economic forecasts suggest that Italy's economy could contract by over 11%. Debt, is, well, debt will soar Italians will struggle to put food on the table. Italy is facing an economic collapse from this, isn't it? Stiamo ragionando di un'emergenza che si è manifestata in forma sanitaria, ma subito è tramutata sul campo economico e sociale. È un'emergenza che sta mettendo a dura prova il tessuto socio-economico dell'Italia, degli altri paesi europei e di tanti altri paesi nel mondo. Ecco perché occorre una risposta economica. Sociale a livello europeo. Does Italy feel let down by the EU? È una grande sfida, una grande sfida per la vita dell'Europa, per la storia dell'Europa. Noi non stiamo soltanto scrivendo dei manuali, delle pagine nei libri di economia. Stiamo scrivendo nelle pagine del, nei libri di storia. È un grande appuntamento con la storia che non possiamo mancare. Io e gli altri leader europei. Dobbiamo essere all'altezza del ruolo, del compito che in questo momento abbiamo e non c'è dubbio che se la nostra risposta non sarà forte e coesa, se l'Europa non riuscirà a esprimere una politica monetaria, una politica fiscale all'altezza di questa grande sfida, la più grande dal dopoguerra a quest'oggi, sicuramente i cittadini non italiani, i cittadini europei ne deriveranno grande delusione. If Europe does not rise to this challenge would the European Union risk failing itself? Il rischio c'è. Il rischio c'è. Se noi non approfitteremo per rilanciare il progetto europeo, il rischio che l'entravede c'è realmente. È per questo che io non permetterò che questo rischio venga affrontato. Lo voglio scacciare via. Playing a much louder part than Europe has been others, including Russia, for example, that have sent aid and medics to Italy. Is Russia using its aid as leverage for Italy to lift sanctions? Can you tell us now, does the Russian aid have strings attached? Guardi, solo questo sospetto è una grande offesa per me, per l'intero governo italiano. Cioè pensare che gli aiuti che ci stanno arrivando dalla Russia e non solo, dalla Cina e dagli altri paesi possano essere e determinare una diversa collocazione geopolitica dell'Italia è veramente una grande offesa, ma un'offesa non solo a me, è un'offesa anche a Vladimir Putin col quale abbiamo avuto un intenso scambio telefonico il quale non si permetterebbe mai di pensare di utilizzare questa leva questo momento in cui c'è da dare un segno di solidarietà, di sostegno all'Italia per questa finalità. Non mi è stato assolutamente chiesto, non è stato neppure assolutamente immaginato. Thousands of your compatriots have died, mortuaries are overflowing, families have been ripped apart. I wonder when you go home at night and your quietest moments, how do you personally feel? about what is happening here. Questo sentimento di dolore per the grande ferita che la comunità nazionale sta attraversando, con cui si sta confrontando, è un dolore che mi accompagna sempre perché sono dei numeri incredibili, ma sono anche dei nomi, dei cognomi, delle storie di vita. Sono delle storie di famiglie spezzate e questo mi addolora tantissimo e in questo momento la comunità nazionale sta soffrendo tanto.